Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane di rose, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora più tre ore di lievitazione circa. Gli ingredienti sono farina di tipo zero, acqua, latte, lievito di birra fresco, olio evo, zucchero, sale e burro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. l'acqua, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3.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 Formiamo un rotolo dal lato più lungo. Effettuiamo dei tagli per formare dei pezzetti da circa 5 cm. e Posizionarli su una teglia da 24 cm ben imburrata. Dopo aver formato tutte le rose, facciamo lievitare in forno spento per un'altra ora. Trascorso il tempo spennellare col tuorlo d'uovo e latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. Il pane è cotto. Lasciamolo intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. Pane di rose! Grazie e alla prossima ricetta!